All'Informa Giovani è presente anche uno sportello artisti di strada a cui puoi rivolgerti direttamente. Altre segnalazioni. Giornalista per tre giorni al Parlamento europeo. European Youth Media Days è un evento per giovani giornalisti dedicato alla politica europea. 120 ragazzi tra i 18 e i 30 anni parteciperanno ad un workshop in lingua inglese che si svolgerà a Bruxelles dal 15 al 17 ottobre 2013, durante il quale saranno impegnati in dibattiti con politici europei e giornalisti professionisti sulle scelte politiche del Parlamento europeo e sulle prossime elezioni parlamentari e nella produzione di report giornalistici. Il Parlamento europeo provvederà al rimborso delle spese di viaggio sostenute per partecipare all'evento e fornirà un contributo per la copertura di spese di vitto, alloggio e trasporti locali. Scadenza 15 agosto 2013. Progetto Giovani. L'Università degli Studi di Milano cerca ragazzi e ragazze da coinvolgere in un progetto di ricerca sui giovani milanesi. Si rivolge in particolare a chi abbia frequentato corsi di formazione professionale o istituti professionali e che abbia lasciato la scuola da 3-5 anni, oppure a ragazzi e ragazze che si siano laureati con lauree triennali, specialistiche o a ciclo unico 3-5 anni fa. Le informazioni sul sito. Diversity European Idea Competition, concorso di idee per progetti culturali.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 Diversity European Idea Competition ha lo scopo di raccogliere i 15 migliori progetti culturali sia provenienti da singoli individui che da associazioni e di creare un laboratorio europeo di idee per nuovi approcci alla cultura grazie ad internet e alle nuove tecnologie. La scadenza è il 19 agosto 2013. Ciao ragazzi, da Elena dell'Informa Giovani è tutto, ci rivediamo a settembre. Ciao!